Buon pomeriggio, siamo di nuovo all'hotel Mercur West, al Roma e Fidelity. Oggi è sabato, eh, il 27 novembre, e sono in compagnia di Giancarlo Valletta. Oh, salve a tutti. Caro Giancarlo, compagno di merenda e collega giornalista di lunga data, però da qualche anno ormai sei responsabile della comunicazione di un'azienda molto importante. Sì, Audiogramma. Audiogamma, audio è uno dei sì. principali distributori italiani del, del settore... Hi-Fi e video esatto. e siete qui con una saletta spettacolare. Siamo qua con una bella saletta da 80 metri quadrati divisa in due, quindi due, due sale da 40. In una sala facciamo Hi-Fi e nell'altra facciamo Home Theater. Bellissimo. Beh, ieri sera siamo andati a curiosare... Sperando di beccarvi con le mani in armellata cioè sta un po' a spiare no, le installazioni. No, che ieri sera era, addirittura... un po era un po' nervosetto ieri, sera. <ride> nervosetto. Mi sei accorto sì. eravate fate quasi nei guai, direi ancora sì. a spellare i capi alle, alle. Sì, perché io, io me situazioni. la sono, diciamo che me le vado sempre a cercare. E quindi, siccome ho voluto fare la multiamplificazione passiva, ma non erano disponibili i cavi già pronti, mi sono fatto mandare una matassa grezza e quindi li ho dovuti spellare tutti a mano. E siccome non ci vedo più, ma sul cavo dell'audio questo c'è scritto Bass e Treboli, ho dovuto mettermi il doppio occhiale. Certo. Dopo ore, Ricordiamolo, ore. sono cavi che hanno la doppia... Sono cavi che hanno, la, diciamo, otto conduttori Quattro conduttori per gli alti e quattro conduttori per i bassi Ma è scritto molto piccolo in medio <ride> sì, sì. Un pianto molto divertente Allora, innanzitutto c'è un display eh, OLED eh, Philips da 77 pollici Che è piaciuto molto ai media, eh, Certo, ho tarato a questo Sì, infatti no, no, vorrei dire ai al pubblico, eh. che ieri sera prima che Emidio ci mettesse le mani si vedeva benissimo, poi <ride> certo. un po' peggio, però insomma, certo. questo <ride> no. scherzi Vabbè, a parte. immaginare Philips con natural motion attivato e tutte le sì, sì. Diciamo A parte gli scherzi, io e Emidio siamo amici e colleghi da, da oramai troppi anni, ma eh, la eh, taratura di Emidio è stata veramente dal giorno alla notte, quindi sì. grazie Emidio per… Eh... esatto. E nel reportage, poi, Emidio... poi metterò anche le misure che abbiamo fatto, perché certo. insomma… E Emilia è... adesso davanti a tutti dirà che era il più bel televisore del... ah del più bel televisore del, del Roma e Fieri sicuramente Penso che fosse sì. l'unico oh, <ride> esatto. no, non quello. è vero non è, è l'unico display c'è anche come sorgente il Reavon e, il Reavon il 200 sale sì. che distribuite ovviamente il 200 che sarà presto eh, oggetto di un nostro test sì. è molto interessante e poi c'è la novità che è, che è uno dei due marchi che distribuite sì, dunque Diciamo, in questa fiera abbiamo voluto uh, far vedere le novità, quindi le novità sono in particolare GBL e Arcam, che sono i marchi importanti appena entrati nel, nel ple, nella, nella pletora della distribuzione di audiogamma. Uh, nel caso dell'impianto Home Cinema, era un, proprio un, un bel sistema con la, con le, con la serie HDI 3008 anteriori, 3006 posteriori, 4005 in il centrale e due sub proprio per non farmi mancare niente per dare molto fastidio al, all'espositore che mi sta alle mie spalle povero Fabio Liberatore di Acustica Privata ti chiamerà tantissimo no per però, essere... però mi scuso pubblicamente ma giuro che non ho mai alzato io me l'hanno sempre chiesto <ride> <ride> ecco questo è vero perché sia, cioè, sia la parte un theater ci dei pezzettini che ti ho dato anche io quindi in parte sono colpevole esatto quindi Fabio la colpa è di Emilio ecco. e, e, e poi però c'è anche Arkham che è un altro prodotto è anche che è distribuito Arkham, da c'è sì, eh, il nuovo processore la V40 eh, con il, eh, il Dirac tutte uscite XLR veramente un prodotto performante Interessante, poi sono i due finali, sempre Arcam, due, due uno sette canali e uno due canali. Il, il due canali utilizzato per i canali posteriori e il sette canali, solo, solo sei canali: eh, due per left, due per il centrale e due per il right, quindi multiamplificazione passiva ed era per quello che morivo a preparare i cavi. <ride> e poi c'è l'altro impianto spettacolare: l'altra infonia pura. Allora, a me, lo metti a del piace, ma diciamo quando mi è stato detto distribuiremo GBL, il mio cuore è stato contento perché io sono un, eh, un appassionato e collezionista di GBL quindi avere un paio di casse con un buffer da 38 cm a sospensione rigida per un appassionato di GBL fa venire fuori la lacrimuccia. Quindi è eh, pilotato poi da due finali praticamente mono da un kW l'uno eh, che sono i mici M8 preamplificatore mcp5 e come sorgente run nucleus mario richard e giulio salvioni mi hanno dato una mano e sono venuti abbiamo passato quasi tutto il pomeriggio di ieri eh, fino a uh, sera quando siamo arrivati noi alle 7 ancora, eravate, ancora, ancora sì, Infatti, esatto. abbiamo documentato esatto abbiamo fatto un po un po di correzione ambientale perché quella stanza eh sì. è una stanza particolare e i woofer da 38 a sospensione rigida possono dare qualche problema se non vengono lievemente addomesticati. Non è stato un lavoro diciamo, no, particolarmente... No. C'erano più più altro c'erano dei buchetti, ho visto, tra i 50 60 Hz, una altro 100 Sì, qualche 100 buchetto, hertz. qualche così, e poi soprattutto c'era un, un, uh, un, un cassone in legno che vibrava talmente tanto che abbiamo dovuto diciamo, sistemare un po' quel discorso perché se sennò ah. si sentiva la musica e okay. il cassone che vibrava. Accidenti. Però Senti, io ti devo fare una domanda perché... Certo. Eh, avete portato JBL, JBL e Arkham per dare no, eh, lustro ai nuovi prodotti che distribuite, però più di una persona ha notato la grande assenza di B&W, perché certo. la, la, la serie 800 per esempio che abbiamo visto a Milano invece, certo. eh, grazie a uno dei vostri venditori che è Video Cell, un impianto spettacolare, anche lì con DRC, con Trinnov tra le altre cose, è un altro vostro prodotto però diciamo, come mai a Roma non ci sono... Ma a Roma, allora, prima di tutto eh, qui a Roma e come audiogamma volevamo presentare le novità quindi quello che, che, che abbiamo di nuovo e poi ci sono degli enormi problemi di consegna quindi purtroppo eh, improvvisamente le forniture sono, eh, si sono azzerate e quindi quello che dovevamo aspettare tra l'altro in questi giorni che era una fornitura molto, molto cospicua di diffusori purtroppo non è, non è arrivata quindi okay. sarebbe stato il caso di, di portare le 801 ma purtroppo non, okay. non è stato possibile okay. e invece, invece gbl diciamo ce li avete comunque in li abbiamo, non esagerata ce ne abbiamo uh, molte non tutte per esempio le, le Everest quelle più grandi siamo un po in difficoltà e okay. abbiamo vari ordini pending, ma non riusciamo eh, ad evaderli. Devo dire che le, le Everest sono una roba sconvolgente, conosco abbastanza bene. E poi ho visto l'affluenza adesso sono le due e mezza è molto buona però, però devo dire una cosa che il, il covid quasi cioè diciamo le, le, le norme con le quali si accede alle sale ti permettono di stare un po' di più con le persone perché certo. sono meno persone quindi di fare una presentazione che abbia più un senso eh, con più persone che ti seguono perché sono tutte persone sedute perché sono tutte persone attente e non c'è la persona che entra di sfuggita mm ma poi esce perché non la fa la fila la persona che vuole venire solo a mettere il naso dentro quindi entra solo chi è veramente interessato a ascoltare Giusto. o a vedere e quindi da questo punto di vista devo dire che, che la situazione è migliore perché trovo una, un, un interesse da parte delle persone che entrano eh, molto acceso Benissimo. Ti ringrazio Giancarlo, Grazie a, a questo punto buon proseguimento e ci rincontreremo nei corridoi del Roma e Fideliti, Roma e Fideliti.